No, un No, ma dai, ma su. No, ma ha su. No, No, No, su. No, su. No, su. No, su. No, su. No, su. No, su. No, su. No, No, Yal. Gas diretto verso di voi è meglio se vi sposo. Bersagli disponibili al lavoro. Uno sopra, uno sopra. Temico in discesa nell'area operativa. No, ma... Destra, caro, terra morto, no, morto. No, morto. No, no, no, no. Non temere mamma mia come ha preso non te lascio perdere no, no, no, non te lascio perdere il tuo cuore guarda dove sei ringhiamo? ho due? Sì, questo è una volta in granata ah ah ah ah ah ah ah ah culo. Ci sono! ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Oh, riga, riga. No, mette quella. Ce l'ho qua, ce eh, qua. Preso, ho preso. Ah, Vedete oh, oh, oh, no, oh, ho visto Si sento parlare, la sento Ah, non lo so, ma fare cazzo ti hace più. Sono due gioco! Sono due Blasco Eh, porco sì. Oh. Sono tornati no, no, non stai sanno di manco per cazzo, io sto senza corazzo andare mi voglio vedere di lei Perdi e per te è finito tocca a te soldi a destra occupati in quello stai tornando in prima linea, te lo sei guadagnato dai. Dai. Dai. il compagno Somma, ritorna in azione la. attendi nel superstar eh, dove, dove sei fantom? nel superstar Sotto il superstar <ride> Oh, zona non stavo a ammazzare, sta arrivando. se lo cazzo. C'è un'arma, c'è un cazzo. Oh. Oh. L'ha preso? Sì. Ok. Non fa un culo, bello. Non c'è stata porta. Obiettivi aggiornati, passare a Ne va, togliamo casse di scorta trovate. Ottimo lavoro. Entrato bus. Attenzione, non è un team vero. ne mi quindi... sta la caccia. Vedi, movimento. Da No, non sono da qua. C'è un paracadute. Sono da qua. Movimento! Passali sì. Stanno qua sotto, eh! Quattro metri. Ah. Arriva un lancio d'equipaggiamento! Lancia una non ci stanno! Due meno, oh. Lancia una stardente! Colpito! Ghiaccio, ghiaccio. Oh. No! Treccato, straccato! Bella Funcom! Bella così <susurra> <come merda. Era susurra> <quantum, susurra> che è un merda! Era Funcom! Era Funcom! Era Funcom! tre? Funcom! Era Funcom! Era Funcom! Era Funcom! Era Funcom! Era Funcom! Ma te Era Funcom! Era Funcom! Era Funcom! Era Funcom! Era Funcom! Era Funcom! Era Funcom! Era Funcom! Era Funcom! Era Funcom! Era Funcom! Era Funcom! Uh, snipe! No, no, non no, non no, no, no, adesso, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sopra no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Vieni, via Lo vogliamo prendere? Qua c'è no, no, fucile di precisione. Lo vogliamo prendere lo sciacallo che sta dentro al palazzo dove stavamo prima. Ma mo lì roba, vabbè, roba lì. Arriva il gas. Sparano? Uh, no, non no, non devo. Indietro, indietro. Non morirai oggi. butto oggi e continua, eh. No. Moto. C'è non ho mai parlato, è che è morto giusto ma tutte le corazze quello mi stanno sparando qualcun altro, ragazzi perché non Per la piazza a parte non mi piace eh, ho preso un bel eh ma c'è solo un cecchino io c'è da a qualcosa di ho preso, c'è più nessuno da sopra però come sta una piazza, roba qua eh quello che di rimazzato prima si si si sul tetto in movimento! Guardate quello che ho detto! Contatto! C'è qualcuno non via Se sta faccia, amore! Arrivo, eh? sta faccia! che liscio! Lo vedo! Il a destra, a terra! Ok! ma ora stanno qua non usciamo vai ora andrò dopo lei qui eh, troppo tardi tra cioè noi tra noi tra noi più ovviamente l'ha lettato raga l'ha lettato si sì, già sì, 3-0 confermato pattugliamento UAV iniziato si sono due sono sotto ora non so sopra ma siamo tutti due sopra sì, sono due. Sì, sono sotto però, lo sto sentito qua dentro io ma sta a raga un cecchino eh tu è gatto, sta il basco? Oh, no cazzo sta Usa porco attenzione là, uomini rientro forzato c è c è lì, è lì, sta a salire sta a salire Sto sulle altre scale no no è beh apposta vai porca roia che cazzo fa? terra? Bella ah. bello, bello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 un team è qua a mezzo strada raga E te? Sono in eh aspetto Io c'ho il cecchino senza silenziatore ricordate Troto per terra forzato per fare riforrì Uh guarda quanto piotto Ti faccio giro a destra Chi sta a fare gira destra Eccoli Contatto Oh, c'è il terzo in mezzo alla strada Questa pagina okay. dietro Che sei a basco? Carcato A terra Attacco a grappolo al riparo. Dentro dentro dentro dentro dentro dentro okay. dentro Devo corsare okay. ok Ma ti ho badato la kill? Eh? A terra yeah, ti ho eliminato Ema Luciano fa te gap per il spostamento della zona sicura. Dobbiamo andare dalla rotonda. Non la, la, la pio. C'è nessuno sulla torre? Eh, eh però stavano là. 1? Pure me. Ema 1. Va a dobre. Ringa 1 guarda 2. 2. Sì venga uno circa metri un sopra c'è uno pure di qua di, oh, 30 oh. metri di qua di qua che significa? eh sì, con la in quella direzione no no chi cazzo ha sparato? io io sta sparando te contatto c'è uno separatore c'è cioè. ragazzi vamo un culà eh no ah. no no nessuno qua? one sì. sì. shot eh non ti ho capito non ti ho capito sono ancora abbastanza mando adesso ma eh, l'ho caduto mi serve sempre al lago non ho fatto fisicamente in tempo no, sotterra sotterra sotterra terra ok è crocato c'è la corona eh, c'è la corona che ci si fa eh, eh via via via via via via ma, via via via via dentro dentro. Mamma questo cavolo non c'è le corazze cazzo si si si lascia la modo che schioppia qui e se no cazzo fa muri al Eeeh vabbè che tanto se resta comunque hanno giunto la pistola non è una cosa e hanno vero quelle RPG hanno tirato che stanno a sparare tutto ti provo a tirare dentro C4 Okay. Beh, era un po' Bene, si sceso. Gli un cazzo. medica, qui. Adesso io dai. No, no, mi è no. spento il televisore. Porco ecco Mi ecco spento il televisore. Eccomi, rigo, eccomi, rigo, rigo, rigo, rigo. Ecccomi, oh, no. eccomi. Eccomi, eccomi. Non ho capito, raga Ma stiamo avvicinando perché mi stava a cascare il bicchiere. No, beh, <ride> Ah no, vai vai vai, ti va. va. su okay, okay, uh, oh, lo doubt! Certo che si piega! Oh, spara, cecchino! Dalla, no, eh! Ah. Movimento via, via oui. copriti, perga, copriti, ma non sta oh, no. eh, in mezzo! Uno! No, no, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, no. No. ma, ma, ma, ma. No. ma Mordi che giro Vado a ah! Dai, mancano 8 Eh, ma dove vado Blasco? sono mezza la strada 8 No, no, vai verso il muro Mettete tutto al muro Stanno dentro la casa, considera Eh, no, io devo correre prima del muro però Eccolo Pietro. Oh, sta Jesus. al primo piano, eh C Corri dall'altra parte e mettiti dietro al muro Vai, bello Qui sei in safe, eh Terra E di qua, di qua E allora non sono cinque No, no voglio entrare persone Quattro, tre persone Tre team Uno, 2 1 1 1 2. Dai, mo si abbassano tra di loro non Bello è Sinistra via, Eh, due contro uno io. Ecco, vediamo che entrano qui eh Gassi in movimento, nuova zona sicura e improvvisata! Non c'è maschera? Entrano da qui eh! Gassi in avvicinamento! Cosa sanno? Shhh, tossiscono! Vai una terra! Oh no, io oh, non prendo! Non lo quello, lo sti cazzo. No, io non lo ammazzai. Ciao, ciao. Ciao, preparatevi Ho fatto ciao. raga io Bella bella, così così